bentornati buongiorno a tutti voi in questo video vedremo il microscopio stereoscopico è un microscopio adatto per osservare oggetti con una profondità con, una, con uno spessore è usato per minerali per vedere tessuti per vedere fibre è usato dagli odontotecnici in elettronica in questo video ve lo proponiamo per la numismatica, per osservare monete, anche per chi deve fare delle perizie, deve controllarle, vederle bene. Il microscopio stereoscopico è perfetto per questo lavoro. È presente di luce, c'è la luce che illumina l'oggetto dal sopra, è la luce incidente e l'oggetto può essere manipolato mentre si osserva. Quindi è un microscopio da lavoro. Il microscopio stereoscopico è anche chiamato ingranditore, anche se non è un modo corretto di indicare questo microscopio. Ci si avvicina con gli occhi, sugli oculari e si osserva e si può manipolare l'oggetto che si osserva. Grazie per averci seguito. Buongiorno.